Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina oggi iniziamo la preparazione dei dolci natalizi con un dolcetto dal nome bellissimo i cuscinetti di Gesù Bambino seguitemi e vi mostro gli ingredienti e il procedimento per realizzarli in una ciotola ho aggiunto la farina, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero vado a mescolare e inizio aggiungendo l'olio per le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link in descrizione oppure nei commenti. Aggiungo l'olio e inizio a farlo assorbire dalla farina. A questo punto iniziamo ad aggiungere un po' di vino bianco alla volta, poco alla volta. Il vino bianco è caldo. Dobbiamo tenere un impasto che sia sodo. Abbiamo aggiunto tutto il vino. Come vedete l'impasto è abbastanza suolo. Ora ci trasferiamo sul piano da lavoro e lo andiamo ad impastare per renderlo liscio. Non aggiungete farina se ci riuscite, no non serve. lavoratelo fino a quando non risulta liscio e ben omogeneo questo è l'impasto che abbiamo ottenuto lo mettiamo a riposare per una decina di minuti al coperto così prendiamo un pezzettino di impasto lo appiattiamo leggermente e lo andiamo a passare alla nonna papera. iniziamo dallo spessore più grande ripieghiamo e ripassiamo questo procedimento è importantissimo per avere tante bolle durante la cottura non saltate gli spessori altrimenti l'impasto si straccia quindi io adesso sto alla spessore numero 2 adesso passo allo spessore numero 3 e così fino ad ottenere un impasto sottilissimo allora io ho steso l'impasto eh, e sono arrivata al numero 8 della mia macchinetta che è il penultimo come vedete è sottilissimo deve essere sottile ora all'interno andiamo a mettere il ripieno il ripieno è fatto da mandorle zucchero e sambuca per tutti gli ingredienti e le dosi e il procedimento per ottenere il ripieno andate sempre nel link in descrizione oppure lo metterò nei commenti ora ricaviamo una pallina di composto fatto con le mandorle lo andiamo a posizionare sul nostro impasto. Dobbiamo tenere questi cuscinetti che poi andremo a friggere. Ora lo mettiamo qua al centro dell'impasto, lo compattiamo leggermente così e poi andiamo a ripiegare. adesso andiamo a ripiegare magari lo sistemiamo un po' meglio così e andiamo a ripiegare così cerchiamo di togliere l'aria che è all'interno del cuscinetto facendo così esattamente è lo stesso lavoro che si fa per fare i ravioli quindi facciamo così e togliamo tutta l'aria anche da questa parte così e poi con la rotella tagliapasta andiamo a rifilare i morti, a rifinirli. Io li farò piccoli, voi scegliete la grandezza che preferite. Eliminiamo l'impasto in eccesso. Questo impasto poi andrà rilavorato e riutilizzato, non lo buttate. Andiamo a rifilare ancora e abbiamo ottenuto il nostro cuscinetto. Premiamo bene con le mani per far aderire. Ed eccolo qui. Ora io finisco e poi vi faccio vedere il momento della frittura. E adesso andiamo a friggere in olio caldo. Questo è l'effetto che dovete ottenere. Tantissime bollicine. Vedete? Così. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Devono essere dorati, ma non troppo. Così. Ora, io continuo a friggere, però nel frattempo vi faccio vedere... Cosa si fa con i cuscinetti di Gesù Bambino appena fritti? Eliminate l'olio in eccesso e avvolgeteli nello zucchero, così. Questo è il risultato del cuscinetto di Gesù Bambino già pronto per essere mangiato. Ed ecco i nostri cuscinetti di Gesù Bambino pronti. Eccoli qua. Sono leggerissimi e buonissimi veramente. Per tutte le informazioni sulla ricetta mi raccomando cliccate sul link in descrizione dove ci sarà scritto tutto. Grazie per avermi seguito, alla prossima video ricetta. Ciao!